ciao buongiorno come state Ah, oggi mi sento un pochettino come si dice ehm, una una befana anche se mi mancano le unghie lunghe e qualche cosa magari un, un bitorzolo sul naso ma perché siamo qui beh perché vi devo dare appuntamento a domani eh sì perché ritorno il martedì e come tutti i martedì noi che facciamo ci ritroviamo insieme per eh, della musica rock e allora ho cercato di Trovare qualche, diciamo così, qualche vinile che potesse andare bene per eh, raccontarci un po' il nostro rock. Eh, so che non è, non è molto, diciamo così, eh, legato all'epifania, ma questo disco, ad esempio, mi piaceva tantissimo. Così come anche questo, si parla di animali ma si parla anche di donne, in qualche modo in una copertina anche questa particolare. Per cui, se vi va, come sempre, io domani vi do appuntamento qui alle 9.30 per raccontarci un'altra giornata dedicata alla musica rock. E come ogni befano, meglio strega che si rispetti, io ora vado a mangiarmi la mia mela. Ciao, a domani 9.30, vi aspetto! Ciao!